Ciao! Dopo aver visto come funziona il sistema delle aste e quindi il criterio in base al quale Facebook decide a chi assegnare gli spazi pubblicitari quegli spazi dove vengono mostrate le inserzioni andiamo a scoprire dove dobbiamo andare per accedere ai servizi pubblicitari di Facebook appunto Facebook Ads Possiamo andare dal link che appare qui sotto /ads manager e salvarlo nella nostra barra di preferiti Oppure possiamo accedere andando nel nostro profilo personale, qui sul lato destro, cliccando sulla freccetta e accedendo al pannello di gestione delle inserzioni, oppure qui sulla barra sinistra andando sul pulsante gestione inserzioni. In ogni caso ci troveremo appunto nell'interfaccia di Facebook Ads. Ads sta per advertising e quindi pubblicità. Questo pannello, questa interfaccia, è proprio il supporto tecnico attraverso il quale noi dovremo andare a creare le nostre campagne e quindi le nostre inserzioni pubblicitarie su Facebook. È proprio qui che tecnicamente dovremo andare ad impostarle. Quindi, una volta fatto accesso al nostro pannello di gestione e inserzioni, troviamo qua un menu superiore, identificato da queste tre lineette. Se ci clicchiamo possiamo accedere a tutti gli strumenti. Vediamo che questi strumenti sono divisi in colonne. Nella colonna a sinistra vengono mostrati quelli che sono quelli utilizzati più di frequente, gli ultimi che abbiamo utilizzato, gli ultimi che abbiamo visto sostanzialmente, il riepilogo dell'ultima azione che in qualche modo abbiamo compiuto su Facebook. Nelle altre colonne troviamo tutta una serie di strumenti. Ora ci limitiamo ad esaminare solo quelli che presumibilmente userai più di frequente, in questa fase dove stai imparando ad usare il sistema, perché è chiaro che tutti gli strumenti presenti in questo sistema sono altamente professionali. Cosa intendo dire? Inteso dire che questo sistema che Facebook mette a disposizione di tutti non è un sistema banale, è un sistema tecnicamente molto valido e molto complesso, e l'utilizzo, diciamo, a 360 gradi dello strumento, quindi la piena comprensione dello strumento, presuppone che una persona si eserciti tanto nel fare inserzioni, campagne, andare a monitorare dati, fare test, provare un'azione piuttosto che un'altra. Vediamo comunque che cosa ti serve, almeno per iniziare. Quindi, nell'ultima colonna, partiamo dall'ultima colonna perché sono dei dati che già abbiamo visto. Nella colonna delle impostazioni troviamo appunto impostazioni dell'account pubblicitario, la fatturazione e i metodi di pagamento. Abbiamo già visto questo in un precedente video. Questo è il primo step prima di partire con le nostre pubblicità su Facebook. Un altro dato interessante sono quelli delle insights sul pubblico. Che cosa dice questa voce? Cliccandoci sopra. Accediamo a questa nuova schermata che ci spiega appunto che cosa sono gli Insights sul pubblico. Sono innanzitutto uno strumento gratuito che ci mette a disposizione Facebook per avere statistiche e dati demografici di un determinato gruppo di persone. Potrai quindi accedere ed esaminare dati relativi a tutto il pubblico su Facebook, alle persone connesse alla tua pagina oppure a un determinato pubblico personalizzato. Inizialmente ti consiglio di fare delle valutazioni su tutti su Facebook perché a meno che tu non abbia una pagina con tantissimi fan eh, i dati statistici ovviamente risultano sempre molto, molto limitati. Potrai tranquillamente entrare all'interno di questa interfaccia e fare le varie prove per capire come appunto funziona. Oltre ai dati di Insights nella colonna di creazione pagina troviamo poi il pulsante relativo alla gestione inserzioni che ci riporta all'interfaccia precedente, cioè a questa sostanzialmente quella nella quale appare il riepilogo delle nostre campagne. Sotto invece troviamo il Power Editor, il Power Editor è uno strumento più evoluto rispetto allo strumento di gestione delle inserzioni, è uno strumento molto simile apparentemente perché guarda quando ci clicchiamo appare sostanzialmente identico, la differenza è nel fatto che il Power Editor ti può essere utile se tu gestisci tantissime campagne, eh, se eh, stai facendo dei test su uh, gruppi di inserzioni, su inserzioni, quindi hai una mole di dati notevole da, um, da testare, da provare, Ecco che il Power Editor è un'interfaccia che ti dà la possibilità anche di creare delle campagne, di metterle in bozza ed è un'interfaccia che opera in locale, cioè un'interfaccia che non lavora direttamente sulla piattaforma ma che rimane nel tuo, nel tuo PC. Per il momento, insomma, se sei all'inizio è più che sufficiente utilizzare il sistema classico di gestione delle inserzioni. In questa colonna poi troviamo anche il posto della pagina, cioè andando a cliccare qua troviamo un repeal. Uh, di tutti quelli che sono i post che tu hai pubblicato sulla pagina dall'inizio alla fine ci è suddivisa in post programmati, e io al momento non ho un post programmato cioè post sai qual è la funzionalità appunto quella di poter determinare il tempo di pubblicazione di un post se decidi di posticiparlo i post pubblicati, cioè il post che tu hai pubblicato sulla tua pagina in maniera organica in maniera naturale, il tuo contenuto diciamo della pagina Oppure il posto che tu hai utilizzato solo ed esclusivamente per le inserzioni. In questo caso puoi avere la possibilità di recuperare, per esempio, dei post utilizzati per le inserzioni, che magari sono appunto dei post nascosti perché li utilizzate solo con questo scopo, cliccare sul post che decidi di pubblicare e rendere a questo punto visibile sulla pagina, scegliere la corrispondente azione e appunto per esempio può essere quella di pubblicare oppure di eliminare o, o di creare un'inserzione con quel determinato post. Si ha inoltre la possibilità di poter creare direttamente dei post cliccando su questo pulsante appunto Crea post. Quali altri strumenti andremo a vedere? Un altro dato che può comunque esserci utile è quello delle regole automatizzate. Cosa sono le regole automatizzate? Sono una nuova funzione che ti consente di stabilire delle condizioni al verificarsi delle quali si attiva un comando che tu hai preimpostato. Per esempio, al verificarsi della condizione X che tu hai stabilito, si attiva la risposta Y. Per esempio è quello di poter aumentare il budget se la tua campagna sta ottenendo i risultati che ti aspettavi e quindi se la tua campagna sta andando abbastanza bene, ti soddisfa, tu potresti già preimpostare la regola con la quale dice a Facebook se la campagna ottiene determinate interazioni aumenta il budget e quindi Facebook fa questo in automatico senza che tu intervenga oppure le regole automatizzate ti danno la possibilità di ricevere delle notifiche quando per esempio si verificano determinati eventi. Eh, la nostra campagna ah, non sta andando bene, sta ottenendo delle visualizzazioni eh, inferiori rispetto al previsto. Allora noi decidiamo di dire a Facebook: Guarda, che se la campagna scende sotto un determinato livello, avvisami con una notifica. E in questo caso tu potrai intervenire manualmente. È un sistema per risparmiare tempo quando contemporaneamente gestisci più campagne. È chiaro che anche in questo caso la efficacia delle regole automatizzate, la riscontri soprattutto quando devi monitorare tantissimi dati assieme, allora non avendo magari il tempo a disposizione o diventando questa una gran fatica, la regola può venirti in aiuto in questo caso. Sempre dal pannello di gestione dell'inserzione di di tutti gli strumenti possiamo accedere a questo menu che è quello appunto dei nostri pubblici. Attraverso il menu pubblico possiamo andare a um, creare dei pubblici personalizzati, dei pubblici simili oppure dei pubblici salvati, ma questo lo andremo a vedere più avanti perché è una, um, una funzione che necessita uh, di una spiegazione molto ma molto più uh, approfondita. L'ultimo strumento che andremo a vedere oggi è il pixel di Facebook. Il pixel non è altro che un codice JavaScript che ti permette di misurare le tue campagne e di definire i tuoi pubblici. È un codice che tu dovrai implementare nel tuo sito web e che praticamente traccia um, le visite, le conversioni, tutta una determinata azione sul tuo sito web. È sostanzialmente un elemento fondamentale che ti servirà se vorrai fare marketing su Facebook utilizzando quel eh, pubblico importantissimo, quel pubblico personalizzato che è appunto quello dei visitatori del tuo sito web.